lo zucchero e il lievito e lo facciamo sciogliere per due minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina. La panna da cucina bimbi, il sale e impastiamo per 4 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare per almeno due ore in forno spento. L'impasto è pronto, adesso dividiamolo in due parti uguali e stendiamo una prima parte su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Trasferiamo adesso l'impasto in una teglia da forno di 24x30 Una volta trasferito la prima parte dell'impasto nella teglia, andremo a farcire col prosciutto e il formaggio. Adesso mettiamola momentaneamente da parte e stendiamo l'altro impasto. Una volta steso lo posizioneremo sopra la focaccia. Schiacciamo bene i bordi e chiudiamoli. Adesso spennelleremo la superficie con un tuorlo d'uovo. Spolverizziamo con i semi di sesamo. Adesso la lasceremo lievitare per un'altra ora in forno spento. Trascorso il tempo... Adesso andremo a cuocere in forno per statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. Focaccia è pronta, lasciamola intiepidire prima di servire. Focaccia con impasto alla panna ripiena di prosciutto e provola. Grazie e alla prossima ricetta!